benvenuti a tutti in questo corso intensivo di html in cui andremo a fare prima una breve panoramica spiegando quelle che sono le motivazioni l'utilità lo scopo dell'html all'interno dello sviluppo web e poi andremo a vedere nella pratica come possiamo utilizzare questo linguaggio svilupperemo la nostra prima pagina web insieme e impareremo ad utilizzare l'html. Partendo subito con l'introduzione andiamo a vedere quelli che sono i requisiti per poter iniziare ad apprendere e comprendere soprattutto l'html. I requisiti sono molto semplici, eh, nessuno, non serve nessun requisito, proprio perché l'html è proprio il punto di partenza, non c'è veramente a livello tecnico e di competenze un qualcosa che devo sapere che mi è fondamentale per poter apprendere l'html e questo è proprio un corso per principianti per chi praticamente non ha veramente mai scritto una riga di codice e vorrebbe approcciarsi al mondo della programmazione con un indirizzo allo sviluppo web l'unico vero requisito che se vogliamo eh, esiste e sussiste è una propensione personale allo studio e soprattutto all'approfondimento, perché sì, non ci sono uh, dei prerequisiti a livello tecnico e di competenze per andare ad apprendere l'HTML, ma andare ad informarsi e comprendere come funziona il web, come è composto, come funziona soprattutto Internet in generale, può sicuramente aiutarci a comprendere meglio alcune dinamiche così come esercitarsi anche al di fuori di questo tutorial guardando altro materiale cercando degli esercizietti che si possono fare questo ci può sicuramente facilitare in quel processo di memorizzazione se dovessi fare delle considerazioni personali il mio invito è quello di non essere passivo cioè non fermarsi a guardare e basta provare cercando di seguire quelli che sono i miei passaggi a realizzare le stesse cose anzi a realizzarle meglio se proprio dovessi darvi un consiglio soprattutto non mettetevi in questo momento all'inizio a fare eh, solo del mero copia e incolla perché io vi fornirò il codice che andrò a scrivere fare in modo che voi siate in grado di recuperare questo codice ma mi raccomando non fate copia e incolla cercate di capire che cosa stia realmente succedendo. Un ultimo invito che eh, vi do io è quello di fare domande, qualsiasi cosa voi non capiate, fate domande nei commenti e soprattutto aiutate tutti gli altri studenti e altre persone che commenteranno all'interno di questo video. Qualora poi le cose non riuscissero al primo tentativo, siate pazienti, eh, non, è, non è un corso da 5 minuti. Eh, ci vuole pazienza si può seguire spezzettandolo se le cose non succedono e non funzionano subito non preoccupatevi è, è normalissimo in questo corso nello specifico parleremo solo di html tutte le tecnologie successive eh, avranno dei video parte questo perché eh, ho preferito e preferisco parlare di un unico argomento in un unico in un unico video perché è, è, è più semplice e ci porta a non fare un, un minestrone di tanti concetti che alla Una cartella in cui potrete trovare tutto questo codice, potrete scaricarlo, accedervi, farci quello che volete, copiare e incollare, vi fornirò tutto. Non preoccupatevi, troverete tutto in descrizione andiamo ora a parlare del perché imparare l'html è così importante soprattutto perché costituisce un punto di partenza sicuramente l'html ci mette nella posizione di iniziare a comprendere come funziona davvero il web come è organizzato e come si interagisce con esso questo è un aspetto molto importante non solo per lo sviluppo web ma anche per qualsiasi tipo di business che, che uno abbia online, comprendere il funzionamento del web e soprattutto di internet può aiutarci a prendere delle scelte più consapevoli in futuro, ma anche a realizzarne realizzare alcuni aspetti direttamente in prima persona o comunque comprendere un po' meglio quello che altre persone ci stanno dicendo riguardo a alcuni aspetti del nostro business. Un secondo buon motivo è per iniziare il proprio percorso all'interno dello sviluppo web, che eh, non vuol dire solo essere sviluppatore, ci sono tanti eh, modi di essere sviluppatore, tante cose che si possono sviluppare, tanti linguaggi, eh, tante posizioni all'interno del medesimo settore e tante figure che scrivono nel medesimo linguaggio. E quindi iniziare a comprendere e entrare all'interno di, di questo mondo ci permette di iniziare a valutare quale tipo di carriera intraprendere magari vediamo che il nostro campo principale che più ci attrae è quello del design diventare un web designer e allora poi ci faremo una svolta verso quella direzione oppure vedremo che sviluppare interfacce è la nostra passione e allora andremo a seguire quel percorso oppure vorremmo iniziare a lavorare sul lato server e allora andremo a intraprendere un altro percorso sceglieremo altri linguaggi creeremo un percorso di studi adatto a quelli che sono i nostri interessi vogliamo sviluppare solo per ios o solo unicamente per android e allora andremo a lavorare in quella direzione sicuramente l'html è il punto di partenza perché è fondamentale per utilizzare tutte le tecnologie moderne. Sia che uno vada a realizzare Facebook o la propria applicazione, la, pro la propria prima applicazione, entrambe utilizzano l'HTML. Non, non si scampa da, da questo linguaggio. Sia che eh, uno lo guardi da, dal proprio iPhone, sia che lo guardi dal proprio Huawei, sia che lo guardi dal proprio Oppo, sia che lo guardi dal suo Galaxy Fold sia che lo guardi dal suo computer, sia che sul suo computer ci sia Linux, che ci sia Windows, che ci sia Ubuntu, che ci sia quello che, che uno preferisce, che sia su, su Mac, insomma, come vedete, questo, questo linguaggio è praticamente, è praticamente ovunque e proprio essendo esso ovunque è un requisito fondamentale per tutte le figure all'interno dello sviluppo web tutti coloro che sono web developer sia che lavorino sul lato server sia che lavorino sul lato uh, client entrambi devono conoscere per forza questo linguaggio ma che cosa è esattamente l'html html altro non vuol dire che hypertext markup language che tradotto è un linguaggio di marcatura nello specifico un linguaggio di marcatura dichiarativo questo perché? perché non è un vero linguaggio di programmazione e si definisce dichiarativo a differenza di quelli imperativi un linguaggio dichiarativo è un linguaggio che è privo di logica al suo interno logica algoritmica logica matematica comunque non, è, non sono presenti for cicli loop while insomma è privo di qualsiasi tipo di logica chiamiamola matematica e algoritmica e questo lo fa differire da un linguaggio imperativo la differenza sostanziale diciamo parlando un po come si mangia è che in un linguaggio imperativo sono io sviluppatore che devo andare a definire come Funziona quel specifico elemento, quella specifica funzione che sto andando a sviluppare. Mentre in un linguaggio dichiarativo io non ho il bisogno di definire come queste cose funzionino, mi basterà dire che voglio quel determinato elemento, quella determinata cosa e la otterrò direttamente senza avere bisogno di sapere come quella cosa funzioni. Questa è diciamo la differenza principale riassunta in, in poche parole è definito di marcatura perché viene utilizzato per descrivere e definire quella che è l'organizzazione di una pagina web ovvero dire che cosa è un titolo che cosa è un paragrafo che cosa è un'immagine insomma come viene organizzata proprio la nostra pagina web che altro non è in realtà che una pagina di testo. Quello che lo differenzia è proprio l'HTML che ne definisce l'organizzazione e permette di creare dei link, dei collegamenti tra una pagina e l'altra. Questo collegamento è chiamato hypertext. L'hypertext altro non è che il collegamento tra più pagine eh, di testo e questo le trasforma in una pagina web. L'HTML è un linguaggio multipiattaforma, ovvero non funziona solo eh, su un dispositivo o funziona su un dispositivo eh, in una maniera, su un altro dispositivo in un'altra. No, questo non succede perché è il browser dell'utente che interpreta le indicazioni che noi diamo della nostra pagina web. Questo vale sia per eh, computer, eh, schermi, tv, telefoni, il tablet, um, l'Apple Watch, tutto quanto si occupa di interpretare e viene interpretato nella stessa maniera perché è standardizzato. Esiste un consorzio che si chiama V3C che è composto dai principali, dalle principali università, dai principali, chiamiamole così, giganti del web come vengono definite, ma ci sono anche altre figure ci sono anche altre organizzazioni all'interno di questo consorzio che si occupano di coordinare quello che è questo linguaggio il modo in cui esso viene interpretato proprio per garantire che su tutti i dispositivi su tutte le piattaforme esso venga interpretato nella stessa maniera ultimo punto l'html non è l'unico elemento sufficiente a creare delle vere e proprie pagine web o applicazioni ma si appoggia e necessita di altre due tecnologie che sono il css che si occupa di gestire e stilizzare la nostra pagina web perché noi con l'html non saremo in grado di stilizzare saremo solo in grado di informare la nostra pagina web dell'ordine e del tipo di contenuto da mostrare ma non siamo in grado ad esempio di dirgli di mostrarlo in orizzontale piuttosto che in verticale ad esempio dopodiché abbiamo javascript che si occupa di tutto quell'aspetto di interazione ovvero far sì che premendo un determinato bottone avvenga con determinata funzione quindi magari che eh, cambi da eh, light mode a dark mode quello è javascript che si occupa di gestire quegli eventi rendere la nostra applicazione interattiva può coordinare anche animazioni eliminazioni di alcuni elementi nella pagina comunque si occupa di gestire quella che è l'interazione dell'utente con la nostra, uh, la nostra applicazione o uh, pagina web quindi sottolineando il concetto fondamentale eh, dell'html la prima parte ht sta proprio per hypertext l'hypertext è un concetto fondamentale all'interno eh, di internet, detto in maniera molto, molto, molto banale, perché internet altro non è che un insieme di eh, pagine di testo che sono connesse tra di loro. L'HTML e i link permettono, eh, sono alla base proprio di questo meccanismo che permette a noi utenti di navigare all'interno di questi contenuti e muoversi in maniera rapida tra testi, immagini, video applicazioni. Uh, avendo ben presente cosa succeda e riuscendo a cercare e a trovare soprattutto quello che noi vogliamo Ed è proprio qui che utilizzando un linguaggio di markup noi siamo in grado di dare indicazioni al browser che utilizzerà poi l'utente di come sarà organizzato l'ordine la gerarchia degli elementi che devono essere poi mostrati al nostro utente finale una cosa molto importante è che non esistono delle regole che ti obbligano a disegnare, descrivere e organizzare una pagina in una maniera piuttosto che in un'altra. Ognuno è liberissimo di eh, fare, organizzare la, la pagina come gli pare e piace. Ci sono, però, alcune cose che tendenzialmente sono, sono standard, ecco, tendenzialmente. La prima cosa che si incontra all'interno di una pagina web è un'intestazione o uh, un header o un head che contiene informazioni che noi andiamo a dare al nostro browser eh, per, diciamo, categorizzare al meglio la nostra applicazione. Quindi magari il titoletto che vedete in alto uh, sulla, sulla pagina. In che di che lingua stiamo parlando, che tipo di caratteri stiamo utilizzando, la descrizione, eh, l'autore del sito, insomma, ci sono tutta questa serie di informazioni all'interno di questo elemento. Dopodiché, abbiamo una zona dedicata alla navigazione, quindi dove abbiamo magari il logo con i link della pagina, un tastino per aprire una barra laterale tutto ciò che è utile all'utente per navigare all'interno della nostra applicazione e creare dei collegamenti, il famoso hypertext, tra una pagina e l'altra. Dopodiché troviamo tendenzialmente tre elementi principali. Il main, che è una zona che contiene quello che è il nostro main content, il contenuto principale della nostra applicazione. Quindi simuliamo di star parlando di un blog all'interno del main troveremo quelli che una sezione con gli articoli eh, ogni articolo avrà la sua immagine del testo un titolo e questo sarà il contenuto della nostra applicazione barra pagina web dopodiché abbiamo una side che è un elemento che eh, diciamo a parte rispetto al nostro contenuto principale che magari contiene articoli correlati le ultime novità informazioni sull'autore su, su, sulla compagnia al volo quindi contiene tutte quelle informazioni che sono collegate o comunque relativamente collegate alla pagina alla pagina web magari anche a tutta la nostra a tutto il nostro sito immaginate che uno navighi la side possa essere sempre lo stesso che mantiene eh, le ultime novità l'ultimo articolo uscito ad esempio e l'ultimo elemento ma non per importanza che troviamo spesso quasi sempre all'interno di una pagina web, un sito, un'applicazione, è il footer, che rappresenta forse la parte un pochino più istituzionale del, della nostra pagina, perché all'interno di questo troveremo quella che può essere una mappa di navigazione, oppure link e informazioni aggiuntive, ad esempio la classica eh, FAC che si trova al fondo. La sezione dei contatti, il classico bannerino con tutti i social che ha l'azienda, il creatore, il sito, il blogger, chi più ne ha più ne metta. E viene spesso collocato al fondo dell'applicazione. Quella che voi vedete qua è un'organizzazione standard, ma standard lo dico io, no? perché ne ho visti tanti e tendenzialmente comunque rappresentano questo tipo di organizzazione, però ripeto non c'è nessuna regola che dica che debba essere così. Ma noi come possiamo indicare alla nostra pagina web come essa sia organizzata? Utilizzando quelli che sono gli elementi fondamentali dell'HTML. L'HTML si serve di tag che sono rigorosamente in inglese, non è discutibile questa cosa, utilizzando questi specifici tag noi andiamo a replicare quello che è questo tipo di organizzazione grazie a questi tag Come vedete abbiamo un header abbiamo un nav che rappresenterà la barra di navigazione la zona della navigazione il main che contiene delle sezioni che hanno un articolo ogni articolo ha un'immagine sotto l'immagine c'è un paragrafo e via e via dicendo la side altro tag il footer e un altro tag ed è bene ricordarlo che l'HTML è appunto un linguaggio dichiarativo dove non ho bisogno in nessuna maniera di capire, di spiegare e di dire all'applicazione, al sito, alla nostra pagina, di come il nostro tag IMG, che rappresenta in maniera molto intuitiva un'immagine, faccia a mostrare la mia immagine. Inserendo il tag IMG io sarei in grado di posizionare lì un'immagine. Non ho nessun bisogno di sapere come eh, il tag P faccia a mostrare il testo che inserisco all'interno, di come questo avvenga. Mi basterà posizionare P con del testo all'interno e questo accadrà. Se dovessimo fare un mega riassunto di quello che è la funzione di questi tag, ci aiutano, e dell'HTML quindi in generale, è quello di definire, dire e dichiarare. Che cosa sia contenitore e che cosa sia contenuto e come questo viene ordinato all'interno della nostra pagina se c'è prima un'immagine e poi un testo e l'html che comunica alla pagina web questo se c'è prima il paragrafo poi il titolo poi l'immagine poi sotto un'altra immagine questo si può fare solo con l'HTML e compito dell'HTML dire al browser, alla nostra pagina web, che cosa e in che ordine questo deve essere mostrato. Ma prima di immergerci all'interno dell'HTML abbiamo bisogno di un editor per il nostro codice. Io quello che vi consiglio è che io utilizzerò è Visual Studio Code. Ce ne sono molti altri come atom.io e sublime in text, io ve li lascerò, oppure bracket, ve li lascerò tutti in, in descrizione e, e voi poi sceglierete quello che, che più vi piace, vi consiglio Visual Studio Code. Non confondetelo con solo Visual Studio, fa parte della stessa famiglia, però eh, serve per fare tutta un'altra serie di, di cose. Per scaricarlo vi basterà andare sul link che vi lascerò in descrizione, lui automaticamente eh, rileverà quale versione scaricare voi la scaricherete e la installerete e installare questa roba sarà semplicemente eh, semplicissimo Vi basterà appunto downloadare vi porterà a questa pagina lo scaricherete poi lo avvierete e seguirete il processo di download e di installazione ma passiamo finalmente al nostro html ma come possiamo creare il nostro primo documento HTML, ma in generale un documento HTML? Andiamo a creare un documento di testo, che chiameremo testo, facciamo così, testo.txt, lo apriamo con il blocco note e scriviamo primo, scriviamo primo testo. Zoom un po' dovrebbe essere più carino così, e vado a salvare con Ctrl S da Mac Command S, e come vedete viene visto proprio come un documento di testo. Se io andassi a copiare e incollare questo documento di nuovo qua, e invece di chiamarlo in questa maniera, lo rinominassi txt, testo. Punto, punto mp3. Come vedete, mi viene segnalato come un mp3. Allora io andassi a copiare questo elemento ancora una volta e lo andassi a incollare e questa volta lo chiamassi punto mp4, otterrei questa volta un file video. Nella stessa maniera posso andare a prendere il mio documento testo e salvarlo salva con nome come testo.html lo sarò sul mio desktop che me l'avrà messo sul mio altro monitor a dispetto esattamente. Ed ecco qua il nostro testo.html. Quando andrò ad aprire un file con questa estensione mi verrà chiesto con cosa lo voglio aprire ed è qua che arriva il nostro secondo requisito, ovvero avere un browser. Possiamo utilizzare quello che vogliamo, vi prego, vi supplico, per quanto possiate utilizzarlo, non utilizzate Internet Explorer. Tutti gli altri vanno benissimo. Io utilizzerò Chrome perché... Ha Una serie di elementi che eh, ci aiutano molto con il nostro sviluppo. Ci aiuteranno molto con il nostro, con il nostro sviluppo. E come vedete, ci viene aperto questo file come testo.html con il percorso del nostro file. E in questo momento stiamo aprendo la nostra primissima pagina web. Vado a eliminare questa roba qua che non ci serve assolutamente a, a nulla. Ho sbagliato. A nulla, mantengo il mio testo.html, è una cosa che posso fare per avere un pochino più di ordine e creare una bella cartella e chiamarlo Prima, uh, Primo sito. Posso chiudere al momento questa finestra, posso inserire all'interno di Primo sito e in questo modo posso andare ad aprire la mia cartella con il mio Visual Studio Code. Come faccio? Apro Visual Studio Code, gli chiedo di aprire una nuova finestra e semplicemente andrò a trascinare la mia cartella all'interno di Visual Studio Code. E come vedete ottengo qua il mio bel testo HTML, che risulta semplicemente essere un testo. Un qualcosa che ci può aiutare nel nostro sviluppo e che ci è dato da Visual Studio Code è l'utilizzo di alcune estensioni. Le estensioni permettono al nostro, al nostro Visual Studio Code di avere delle funzioni in più che ci possono veramente aiutare. Quelle che io vi consiglio è Live Server che vi permette di lanciare direttamente la vostra applicazione sul browser e di aggiornarla in automatico ogni volta che voi andrete a salvare un file, e in questo momento anche name Tag, che vi permetterà di avere delle funzioni avanzate eh, nello sviluppo del vostro HTML, nella scrittura e soprattutto nella correzione del vostro HTML. Vi lascerò comunque queste due estensioni in descrizione. Ma torniamo al nostro testo html. Innanzitutto, la prima cosa eh, da dire è che per convenzione questo file non si chiama testo html, ma va rinominato e tendenzialmente eh, è sempre nominato index.html. Questo perché ra index rappresenta sempre la... Eh, pagina d'entrata di un sito la home page la home page non si chiama mai home page ma si chiama index.html andando ad utilizzare il nostro live server premiamo su tanto zoomiamo premiamo su non prettier su go live e come vedete ci dirà che abbiamo lanciato il nostro server ce lo aprirà sul nostro bel pc io lo metterò qua di lato e quando avrà voglia di ridimensionarsi giusto lo potremo utilizzare ok ci siamo abbiamo tutto pronto e possiamo finalmente iniziare siamo finalmente pronti per scrivere il nostro primo HTML, andiamo a cancellare il nostro primo testo, come vedete non appena modifico il file, sbuca questo pallino che mi segnala che il file eh, non è, modifica è modificato e non è ancora stato salvato. Al salvarsi di questo file noi andremo ad avere un aggiornamento automatico del nostro della nostra pagina. Al momento non accadrà perché dovremo prima aver scritto alcuni tag per far sì che questo accada, quindi all'inizio faremo un reload manuale del nostro della nostra pagina web e zoom al 300% in modo che si veda il più possibile gigantesco. Ma andiamo a scrivere un po' di HTML e a capire come funziona. Andando a scrivere, ad esempio, ciao, sono un titolo andando a capo scrivendo ciao sono un bel paragrafo e andando a salvare come vedete lui ce lo riallinea e abbiamo tutto in linea non va a capo nonostante io comunque voglia andare a capo questo non mi viene permesso questo perché perché io devo iniziare a dire che cosa è un titolo e che cosa è un paragrafo quindi io posso andare a definire che questo è un titolo aprendo il tag Title e inserendo all'interno di questo tag che inizia con un simbolo di minore e si conclude con un simbolo di maggiore, seguito poi dalla stessa scrittura con, con, questa, con questo simbolo, con questa barra che indica che il tag Title inizia in questo punto e si conclude in quest'altro punto. Quindi sposto ciao sono un titolo salvo e come vedete andando ad aggiornare questa pagina non avrò più qua sopra eh, quella scritta orribile ma avrò ciao sono un titolo e quindi in questo momento la nostra pagina ha veramente il suo titolo se volessi semplicemente andare a avere un titolo bello grosso utilizzerò il tag h1 che rappresenta quello che è un heading quindi un'intestazione detto in italiano in cui metterò sono una intestazione Reload. e vedete come questo eh, cambia lui va a capo ovviamente perché non ha lo spazio per stare su una sola riga se non starebbe su una sola riga questo è, è fondamentale e come vedete adesso le cose vanno veramente a capo cioè se io andassi ad espandere lo schermo vedete che ciao solo un bel paragrafo non va sulla stessa linea del mio, eh, del mio h1 e anche per paragrafo posso andare a dargli eh, una definizione quindi invece di essere ciao solo un bel paragrafo sarà p con dentro ciao solo un bel paragrafo e adesso Esteriormente non cambia niente, ma gli stiamo dando indicazioni alla nostra pagina web che questo è un titolo, questa è un'intestazione e questo è un paragrafo. Ricordatevi che lo scopo dell'HTML è sì di organizzare l'ordine, ma anche di fornire informazioni al nostro browser di come questi elementi vengono mostrati, di come devono essere mostrati e che cosa questi sono. Ovviamente io non ho solo H1, ma ho anche h2 come vedete questa qua è la nostra eh, estensione auto riname tag che ci permette di correggere e modificare un intero tag modificandone solo una parte Quindi h2 diventerebbe poi così più piccolo h3 più piccolo fino a diciamo h6 che è il tipo di titolo più, più piccolo. Tendenzialmente è molto semplice e molto frequente vedere una roba del genere. Sono intestazione. Poi magari H3 con sono un sottotitolo. Uno va a salvare, eh, fa un reload della sua pagina. C'è cioè sono una intestazione e sono un sottotitolo. Ciao, sono un bel paragrafo. Quindi noi stiamo fornendo delle informazioni al nostro browser. Tendenzialmente eh, noi abbiamo bisogno di informare il nostro browser di molte cose e possiamo farlo e più informazioni forniamo, più la nostra pagina verrà mostrata nella maniera corretta. Sicuramente la prima cosa che troverete in tutti i file HTML è... Questa scritta docType HTML, che sta con il punto esclamativo, che altro non vuol dire che noi stiamo scrivendo in HTML 5. Questo perché? Perché HTML ovviamente ha avuto diverse versioni, e l'ultima rilasciata è l'HTML 5. Quindi questo tag serve a dire al nostro browser che, ehi, hey, amico, stiamo scrivendo dell'HTML 5. Abbiamo altri tag che possiamo utilizzare per dare ulteriori informazioni che sono i tag meta che a differenza degli altri tag vengono chiusi direttamente alla loro apertura perché quello che non interessa non è scriverci all'interno ma utilizzare quelli che sono i suoi attributi ovvero ad esempio name in cui si descrive che cosa che informazioni vogliamo dare e magari il primo è description e content il contenuto questo è il mio primo sito questa è una breve descrizione del nostro sito poi posso avere ancora un tag meta che ha di nuovo name uguale author content HPV for learning Andiamo a chiudere questo tag e magari ne abbiamo ancora uno che potrebbe essere eh, meta, scusatemi, name, keywords, content, una serie di eh, elementi che sono presenti con frequenza sulla vostra pagina, quello di cui parla la vostra pagina. Sono una intestazione bel paragrafo sottotitolo keywords e vado a chiudere questo eh, anche questo tag vado a salvare Rado la pagina come vedete di per sé non è cambiato veramente niente ma queste informazioni ci permettono di facilitare il fatto che la nostra, il nostro sito, la nostra pagina venga trovato, perché ovviamente nel web non ci siamo solo noi e quindi dobbiamo dare informazioni al nostro browser di quando trovarci, perché trovarci, in base a quali parole trovarci e di che cosa parla il nostro, la nostra pagina, in modo che lui la mostri a qualcuno che stia cercando effettivamente quel risultato ma in questo momento come vedete la nostra organizzazione è molto confusionaria e non capiamo molto bene quelli che sono i nostri contenuti principali eh, cos'è l'intestazione cosa non è intestazione è una parte cosa c'è in fondo dobbiamo andare a organizzare meglio il nostro codice il primo tag per fare questo è proprio il codice HTML, il tag html che viene utilizzato per contenere praticamente l'intera applicazione. Quindi spostiamolo qua sotto. Per spostare le cose in Visual Studio Code vi basterà, eh, ve lo dico da Windows, tenere premuto Alt e muoversi con le freccette. Alt, le freccette vi spostate, vi spostate su e giù con l'elemento che voi selezionato, sia che siate al fondo che all'inizio. Un'altra cosa molto importante al volo di Visual Studio è che... Anche qualora voi copiaste senza selezionare l'elemento. Quindi, se mi mettessi qua premessi CTRL C o CTRL X, come vedete lui taglia senza che io evidenzi tutto. Control Z torno indietro, uh, Control SHIFT Z vado di nuovo avanti quindi torniamo indietro. E se premessi control V, come vedete, ho copiato questa roba. Se andassi a uh, incollare, ottengo tre. Ciao, sono un bel paragrafo. Ma tornando all'organizzazione della nostra pagina, noi dobbiamo andare a organizzare questa pagina. Il primo tag che si utilizza è proprio HTML, a cui possiamo passare eh, una, una, un attributo chiamato Leng, che serve a definire quella che è, è la lingua del nos della nostra pagina. Questo è utilizzato per dare indicazioni, magari appunto abbiamo dei caratteri particolari che sono presenti solo in italiano e vengono mostrati. Per risolvere anche questo problema si utilizza un altro tag meta che è chiamato char set, che eh, si utilizza tendenzialmente UTF8 e si utilizza per dare indicazioni appunto della tipologia di codifica dei caratteri che state utilizzando. Ovviamente i caratteri eh, giapponesi eh, o i caratteri piuttosto arabi o piuttosto quelli, diciamo, delle lingue latine differiscono e hanno alcuni elementi che non sono comuni ovviamente a noi non serve eh, poter leggere tutti i caratteri cinesi non ne abbiamo assolutamente bisogno quindi utilizzeremo un altro schema di eh, codifica questo non vi sembrerà così eh, intuitivo e immediato ma è molto importante dopodiché tutta questa serie di informazioni come il titolo e tutti i nostri tag meta vanno e vengono spesso all'interno del tag ed che rappresenta un po quella che è l'intestazione in generale della nostra pagina che dà informazioni principalmente al browser più che all'utente eh, sulla, sulla nostra pagina web posso chiudere anche questa roba tanto al momento non ci serve così abbiamo tutto più chiaro ed si occupa di dare informazioni alla nostra Pagina. Dopodiché abbiamo il body e il body eh, contiene il corpo della nostra, della nostra pagina. Da questo momento dovremo essere in grado di a, aggiornare in automatico il nostro, la nostra pagina perché permette di essere aggiornati in automatico una volta che noi abbiamo un'impostazione di questo tipo, quindi HTML, head e body tag. Da questo momento ogni volta che noi salveremo come vedete adesso io vado a chiudere salvo e verrà aggiornato in automatico tutto un altro mondo quindi in questo momento come eh, potete vedere abbiamo un'organizzazione un pochino più ordinata magari aggiungendo un po di spazi diventa ancora tutto più più ordinato come vedete abbiamo la nostra intestazione il nostro eh, corpo tutto racchiuso all'interno del nostro html però possiamo fare ancora ancora meglio quindi all'interno del nostro body possiamo andare a dire che abbiamo un header invece di avere solo un'intestazione abbiamo il mio blog ad esempio vado a salvare adesso io ho il mio blog e so che fa parte dell'intestazione qua posso andare a posizionare un tag nav che serve diciamo a indicare che questo sarà un elemento di navigazione e io all'interno vado a posizionare un tag che si chiama ul che vuol dire unordered list ovvero una lista non ordinata in cui all'interno posso inserire un tag li list item elemento della lista in cui posso inserire ad esempio home poi lo vado a copiare contatti contatti out e poi um, vedete ottengo questo tipo di schermata questo di, di risultato perché di schermata questo è dato proprio dal fatto di essere in un unordered list non c'entra niente il Nav. se io andassi qua a posizionare invece che un OL un OL quindi ordered list otterrei 1 2 3 ok questa è la differenza tra queste due uh, tra queste due liste come vedete questo è molto comodo ovviamente posso andare a, uh, ad avere più un uh, ordered list se io qua andassi a, a copiarne magari un'altra e eh, avessi qua uh, mettersi qua un altro heading con h5 ingredienti Ho detto sale pepe uovo no. queste liste diventano molto comode per fare cose di questo tipo no? diventano veramente descrittive di quello che, che stiamo che stiamo facendo togliamo questa roba che non ci serve e procediamo con lo sviluppo della nostra prima pagina web come vedete noi non siamo in grado solo con l'HTML di poter organizzare a livello stilistico questa roba per fare questo avremo bisogno di utilizzare il css cosa che noi al momento non possiamo utilizzare perché parleremo solo unicamente di html ma possiamo descrivere quello che è l'ordine degli elementi e soprattutto la loro organizzazione se io qua non mettessi il nav okay, e avessi solo UL, non cambierebbe assolutamente niente, ma il mio browser non saprebbe che questo è un elemento di navigazione, che quindi è, ha lo scopo, ha la funzione di portare da altre parti, da altre pagine all'interno del mio blog, cosa che vedremo successivamente al momento accontentiamoci di questo, di questo semplice schema il concetto importante è che l'html è una sintassi non ci fa ottenere praticamente niente non è che se non c'è il nav uno non naviga da un'altra parte ma serve a dare indicazioni al browser di questo più io organizzo in maniera corretta la sintassi html più il mio browser sa come Mostrare i contenuti, qual è il loro scopo. Meglio questi contenuti sono organizzati e descritti, più Google è felice. Più Google è felice, più il mio sito sarà posizionato in alto nella ricerca. Detto in maniera molto brutta, no? Ci sono molti altri elementi che influenzano la posizione del proprio sito, della propria pagina su Google, ma questo sicuramente è uno dei principali. A questo punto andiamo a inserire. Il nostro contenuto all'interno del nostro main per definire che semplicemente questi sono il contenuto principale della nostra pagina vedete non cambia niente ma adesso il nostro browser sa che questo è il nostro contenuto principale ma magari noi vogliamo eh, far sì che questi siano due articoli che sono all'interno di una sezione quindi diremo che questa è una sezione in cui all'interno noi abbiamo due articoli. Article. Article. Come vedete, al momento continua a non cambiare assolutamente niente ma la mia pagina è molto meglio organizzata, so che ho uh, delle informazioni che servono a descrivere meglio quello che è il mio sito, qual è il suo scopo, di cosa parla, e quali sono i suoi contenuti, ha ah, un titolo, ciao solo un titolo, magari quello che chiamiamo il primo blog, primo blog, ok, il primo blog ha un corpo, all'interno del corpo abbiamo Leder, che è il mio blog, una zona di navigazione destinata a spostarmi da una parte all'altra e che il contenuto principale del mio blog, di questa mia pagina, è una sezione con dentro due articoli. Io magari voglio che questo articolo eh, magari sia un pochino più sensato e quello che posso fare è ottenere magari del corpo testo un pochino più... Eh, spesso e per fare questo mi basterà scrivere lorem e il numero di parole che voglio Lui mi fornirà un numero di parole in latino esattamente corrispondente a quello che gli ho indicato questo è, non è un qualcosa di non bisogna fare niente per ottenere questa funzione è una funzione di visual studio code e questo serve per avere del testo fantoccio eh, per immaginare la lunghezza appunto di, di un eventuale paragrafo che contenga quel numero esatto di, di parole quindi molto molto utile e ci risparmia un sacco di tempo. Dovremmo magari distinguere un po' meglio quelli che sono i nostri eh, articoli. Innanzitutto, vorremmo magari provare a mettere in evidenza alcune parole, quindi, magari, eh, sed corporis. Per noi è una parte importante e vogliamo che sia in maiuscolo e posso farlo utilizzando il tag strong, vedete, diventa maiuscolo o il tag b. Bold. Questo vi fa capire perché eh, poi anche quando si vostri editor di testo che sia foglio Google documenti Google c'è scritto B per metterlo in maiuscolo, se io mettessi I come nel mio incredibile editor di fogli Google diventerà italic, quindi corsivo, se mettessi U immaginate cosa viene fuori, underline. Ma la differenza tra B e Strong è che B è semplicemente che il contenuto è in corsivo, Strong che è in forte relazione con quelle che sono le mie parole chiavi, è una parola molto importante all'interno del della mia pagina. Ok? Quindi ha un valore molto importante. Potrebbe essere uno dei termini per cui trovare la mia pagina web attenzione però a utilizzare questo in maniera sensata perché il nostro amico e nemico google sa riconoscere molto bene quando uno sta riempendo la sua pagina di strong tag per insomma, barare cercare di comprare più in alto se ne accorge e vi penalizza quindi deve essere veramente veramente veramente veritiero l'utilizzo di questo tag strong un'altra cosa che possiamo fare è eh, dire che questa è una citazione, quindi mettiamo direttamente site e incolliamo questa roba. E come vedete, eh, questo cambierà e diventerà un po' diventerà italico, obliquo più che italico. E questo farà capire che è una citazione, comunque magari fa parte di, di, di un discorso all'interno di quello che è il nostro paragrafo. Ma se volessimo aggiungere magari appunto un titolo e un sottotitolo, magari possiamo dire che vogliamo qua un altro H1 con titolo 1 e H2 titolo, sottotitolo sottotitolo. andiamo a replicare lo stesso tipo di eh, schema all'interno del secondo paragrafo e però eh, come, come vedete io ho, ho già un h1 se qua andassi magari a dire che come h2 ho il miglior blog di articoli in cui io eh, ho questa questa impostazione è eh, diventa abbastanza confusionario e devo dire alla mia pagina web che cosa sia veramente eh, un titolo di intestazione e che cosa non lo sia. Questo perché? Perché eh, i tag h1 e h2 eh, sono fondamentali anch'essi all'interno della, eh, della ricerca e del trovare e del mostrare la mia pagina se io non vado a, a dire che cosa è veramente parte dell'intestazione quindi deve essere titolo principale e che cosa magari svolge il fatto di essere un titolo principale ma all'interno eh, di, di appunto magari un articolo quindi in maniera minore non rappresenta tutta la pagina ma descrive magari in maniera accurata e titolo e sottotitolo di un articolo quindi di, di un concetto minore avrò di nuovo un risultato negativo non sarà di nuovo posizionante ma sarà darà un risultato negativo eh, per, per google e io quindi ho bisogno di differenziare ciò che rappresenta eh, magari l'h1 e l'h2 che descrive la mia intera pagina web da quelli che sono magari degli h1 e degli h2 che sono sì descrittivi e molto importanti ma vanno a contestualizzare quello che è magari il titolo e il sottotitolo magari di un singolo articolo come in questo semplice caso e per fare questo si utilizza il tag dell'HAG Group in cui si inseriscono eh, questi valori. Ovviamente questo non continua a non portare nessun cambiamento a livello visivo de della nostra applicazione ma va proprio a organizzare ancora meglio il nostro, la nostra pagina dare ancora più informazioni c'è però da dire una cosa molto importante che introduce un argomento sempre più importante all'interno dello sviluppo web e che l'h group può eliminare la possibilità per alcuni screen reader di leggere delle informazioni all'interno della nostra pagina web uno screen reader è un dispositivo un software che legge contenuto delle pagine web per le persone che non sono vedenti L'hack group organizza la pagina ma dall'altro lato elimina l'accessibilità questo cosa vuol dire che eh, il nostro sito non sarà accessibile da persone che hanno comunque eh, possibili problemi di, di vista quindi perdiamo accessibilità e l'accessibilità è un elemento sempre più fondamentale all'interno dello sviluppo web non possiamo permetterci di non avere un sito che sia accessibile quindi sta a noi decidere come comportarci io consiglio di non utilizzare questo uh, questo tag l'accessibilità è un aspetto troppo importante e noi possiamo risolvere questo problema semplicemente posizionandolo come h3 e h4 H3 e H4, possiamo risolvere il problema in questa, in questa maniera. Ma andiamo a continuare a personalizzare il nostro articolo per vedere altri tag che ci possono essere davvero utili. Un altro tag che si può utilizzare è sicuramente il tag eh, Time, e Time ci permette di inserire quella che è appunto una data. Quindi magari mettiamo eh, oggi che è il 23 giugno giuguno giù giug... basta giugno del 2021 e andiamo poi a inserire quello che è un attributo date time che serve a ottenere veramente la data in cui noi dobbiamo andare a mettere 23 01 2021 questo fornirà ancora più informazioni alla nostra pagina web gli permetterà di accedere all'attributo dei time e ottenere appunto una, una data come vedete continua a trattarsi solo di fornire continuamente delle informazioni il più possibile corrette per dare sempre più motivi perché la nostra pagina venga trovata un'altra cosa che posso sicuramente fare per dare ancora più informazioni e se magari eh, volessi Rendere questa citazione eh, qualcosa di, di a parte che magari riassume l'intero articolo posso dire, dire all'interno di un elemento site, all'interno di un elemento block quote con le Q, posso scrivere il latino è super utile. Wow! Posso andare a salvare, otterrò questa cosa magari, prendo un po' di spazio così non va a e non fa così tanto schifo, e posso inserire magari, eh, senza magari, l'attributo site e dire che questa roba arriva da eh, hpv.it, ad esempio, learning ma ho un link, ho un collegamento, più collegamenti creo, più la mia pagina comunque girerà, sarà collegata ad altre pagine, avrà un rimando, magari vedranno che li ho citati, eh, mi citeranno a loro volta, insomma, creiamo tutta questa rete di collegamenti che è veramente alla base di quello che è il mondo web, iniziamo a collegarci con, con, altre, con altre cose, con altre realtà, questo ovviamente è una cosa a caso, questo è il sito in cui potete trovare tutti i, i nostri corsi. E, ma non c'entra assolutamente niente con quella che è la citazione di questa di questa incredibile citazione se volessi andare a inserire invece quella che è un'immagine eh, anche qua tutto diventa molto molto semplice mi basta appunto andare a inserire il tag img che così come il tag meta si chiude nel momento in cui viene aperto perché non ci interessa posizionare cose all'interno di questi tag ma utilizzare i suoi attributi il primo sarà search in cui andremo ad inserire quello che può essere o il link a un indirizzo web quindi posso andare tranquillamente su google immagini andare su immagini e prendere questa roba qua e di copiare l'indirizzo dell'immagine e posizionarlo Qua non è la cosa più comoda nel mondo, ma adesso tornando qua dovrei avere il mio simbolino di Google. Oppure posso tranquillamente utilizzare quella che è un'immagine di cui io sono già in, in possesso, quindi posso eh, trascinare all'interno della mia eh, cartella una mia immagine, quindi prenderò questo... Logo, lo trascinerò all'interno, aprirò Visual Studio, come vedete io già qua inizio a vederlo, non appena nel source andrò a scrivere logo, avrò h 4 lpng vado a salvare, non oh, si è messa qua, ok, forse è un po', un po' grossina, ma posso risolvere questo problema semplicemente dicendo che voglio che abbia una WiF di 400 e un di 400, vado a salvare e l'immagine diventa abbastanza più sensata, magari mettiamo 200 e lo facciamo seguire di nuovo da 200 e otteniamo un'immagine che è realmente sensata. Come vedete posso utilizzare questi attributi per far sì che questa immagine abbia questa forma. Un'altra cosa molto importante che non devo mai dimenticare degli attributi di IMG che esiste alt e che dobbiamo assolutamente scrivere alt serve a quei famosi screen reader per descrivere quello che è l'immagine che l'utente sta sta, tra virgolette vedendo in modo che eh, possa capire cosa stia succedendo, di cosa parliamo quindi loco della pagina di hpv for learning scrivere learning for learning questo permette sia appunto a uno screen reader di leggere questo valore ma anche qualora appunto eh, la mia sorgente fosse eh, errata quindi mettiamo a caso che io crei una cartella con questo comando posso creare una cartella e la chiamo image e trascinassi questa immagine qua dentro nel momento in cui succede vedete che l'immagine non fa più parte non è più la sorgente corretta dell'immagine ottengo eh, questo simbolino dell'immagine però ho questo testo quindi mi fa capire che quell'immagine comunque parla di questo mi salva in corner devo assolutamente eh, rimettere la situazione a posto mi basterà aggiungere qua davanti image salvo e riottengo la mia bellissima immagine Proseguiamo con quella che è l'organizzazione della nostra pagina, riprendendo quello che abbiamo visto nelle grafiche iniziali e sotto la nostra sezione noi andiamo a dichiarare quello che è eh, una side tag. La side tag serve a includere tutti quei contenuti che effettivamente non è che facciano parte esattamente della pagina, ma siano contenuti appunto correlati come le ultime novità, eh, l'ultima foto uscita sul profilo Instagram, gli ultimi tre articoli usciti, dove noi andiamo a inserire tutta questa serie di informazioni, quindi magari abbiamo, inseriamo quello che è un div, un div altro non è che, chiamiamolo, un contenitore eh, vuoto, che di per sé non ha niente al suo interno, infatti come vedete non è successo assolutamente niente e non è percepibile, quindi a livello di, di occhio, però serve a contestualizzare. Che andremo a inserire a, al suo interno. Dire che quegli elementi fanno tutti parte di quel contenitore, comunque fanno parte, sono raggruppati all'interno di quel contenitore eh, vuoto, senza che abbiano un preciso scopo. Ovviamente, io qua potrei riempire tutto di div, eh, questo potrebbe essere tranquillamente un div, così come la section potrebbe essere un div, come il nav potrebbe essere un div, però poi dopo. Uh, non si capisce più niente e eh, il codice diventa anche abbastanza illeggibile e comunque ridendo e scherzando, noi abbiamo già scritto una settantina di righe di codice e abbiamo a malapena uh, creato questo tipo di, di struttura, niente di più complesso. Quindi, questo per capire perché è molto importante rendere il codice leggibile. Questo perché se io poi visitassi il codice sorgente che si fa con CTRL U, vedete che ottengo questo tipo di informazioni e come vedete è super leggibile quello che eh, c'è all'interno uno può eh, anche questa parte di codice è tutto ciò che eh, si occupa di far sì che la pagina automaticamente venga refresciata ogni volta che noi salviamo non è niente di, di incredibile ma continuiamo con lo sviluppo del nostro aside dove non metteremo altro che metteremo un altro article con eh, una scritta un pochino più eh, piccola ho scritto scopri i nostri ultimi articoli Ok, che dovrebbe essere qua vedete che è più piccolo degli altri eh, degli altri elementi e sotto andiamo a metterci a metterci un bel Details con un summary, quindi un riassunto, le scriviamo latino, le novità, le novità, e poi qua ci metteremo un bel article, con un bel Lorem 21, e come vedete, otteniamo questo, questo tipo di, eh, di scrittura in cui abbiamo questa classica tendina che possiamo aprire con dentro il contenuto in più volessimo essere un pochino più organizzati e avere una visione del codice ancora più bella soprattutto quando andiamo a visionare la sorgente è quella di utilizzare questo tipo di commenti e semplicemente magari andiamo nella sezione sotto leader e diciamo Aprendo il nostro simbolo di minore, punto esclamativo, trattino trattino, e ci darà questo tipo di tag. E questo ci serve a creare eh, del codice di commento, quindi codice che non viene eh, visto. Quindi, se io qua creassi semplicemente un P no, e scrivessi grosso paragrafo qualsiasi cosa abbia scritto come vedete io eh, non lo vedo da da nessuna parte però se vado nel codice sorgente vedo che ho scritto eh, esattamente questa roba qua io non ho bisogno di, ovviamente di dichiarare p di paragrafo per fare questo magari qua posso scrivere inizio barra di navigazione arrivo qua magari e metto un bel Uh, fine navigazione perché ho messo queste così? navigazione vado nella sezione qua e dico inizio articoli salvo in questa maniera il codice poi risulterà eh, molto, molto più ordinato se vado adesso a vedere appunto il mio codice sorgente eh, ho questo tipo di divisione e per qualcuno che legge il mio codice questo diventa molto più attivo rispetto a una matassa di questo tipo quindi magari eh, copio questo commento me ne vado alla fine degli articoli e metto fine articoli fine articoli e organizzo il mio codice in questa maniera in modo che sia sempre leggibile perché eh, magari all'inizio sarete solo voi ma eh, presto comunque eh, non sarete da soli a scrivere il vostro codice magari sarete più persone magari uno, uno si occuperà solo di fare la barra di navigazione l'altro farà il titolo quindi essere in grado di rendere il codice più leggibile possibile tutte le persone che lavorano con voi è sicuramente una delle vostre priorità l'ultimo elemento che ci manca per completare quella che è un'organizzazione molto basilare della nostra applicazione, eh, io la chiamo applicazione, ma la chiamiamo la nostra pagina web. Intanto è tirare fuori la side dal main, perché non fa parte del nostro contenuto principale. Numero uno. Vedete, non è assolutamente cambiato niente, e dopodiché è quella di creare quello che è un bel footer. È un footer altro uh, non è che il piedi pagina però questo non è che c'è solo alla fine della, uh, della pagina cioè può esserci ovunque un footer io posso prendere questa roba qua e dentro il mio uh, article e posso anzi andare a inserire magari proprio all'interno di questo footer ad esempio tutta questa serie di informazioni che sono la fine del mio articolo ed è anche questa comunque buona prassi o un, un articolo che rimane sempre più organizzato quindi il footer non è un elemento esclusivo uh, del, uh, dell'intera pagina non rappresenta solo il piedi pagina ma rappresenta uh, chiamiamolo la fine di, di un determinato contenuto in cui voglio dare delle informazioni aggiuntive e di solito all'interno di questo footer sono contenute una serie di informazioni come ad esempio magari un OL che ha uh, dei che ha lì in cui che questa volta farò esattamente questo gioco qua abbiamo uh, numeri di telefono ah. fuck dove siamo Oh di aperti 7 7 dalle 19 dalle 19 verrebbe dalle 9.00 alle 19 ad esempio no uno si trova questi elementi al fondo della prima pagina e poi magari Uh, immaginato di poterlo mettere a fianco cosa che noi al momento non possiamo fare potrebbe avere uh, quello che è uno small con scritto diritti riservati del mio blog volendo uno può aggiungere questa dicitura E questo creerà il classico elemento del uh, copyright. Volessimo dare un pochino più di ordine e scheletro alla nostra, uh, al nostro articolo, quello che potremmo sicuramente fare, al nostro articolo, alla nostra pagina, è quella di iniziare a mettere un po' di uh, separazione. Innanzitutto, forse togliere il 300% potrebbe aiutarci a vedere un po' meglio come è la nostra pagina, che si presenta esattamente così, volesse avere della separazione tra quello che è un articolo e l'altro posso utilizzare il tag hr che si chiude dove si apre e creerà una linea di separazione, ok? Questo può uh, semplificare e rendere meno brutto il nostro articolo. Magari in maniera molto banale copio tutta questa roba e la vado a posizionare anche nell'altro articolo in modo che abbiamo due articoli che sono simmetrici e ricordano più il fatto di essere due articoli eh, che parlano di, di, di cose, ovviamente parlando della stessa cosa volessi invece avere più spazio tra queste eh, sezioni che così non mi piace come è, come è organizzato voglio più spazio quello di cui ho semplicemente bisogno è di andare sotto la mia data dove eh, termina questo footer termina l'articolo termina la section termina il main e io prima che termini il menu vado a posizionare un tag br che serve ad aumentare lo spazio ne voglio ancora di più posizionerò un altro br questo tag si può utilizzare anche per andare a capo mettiamo caso che io volessi andare a capo dopo che eh, c'è la parola EARUM. io posiziono un tag br in questa posizione salvo e adesso lui andrà a capo ok Così continuano a essere bellissimi, ma è comunque meno brutto di prima, semplicemente utilizzando un po' di spazio vedete quanto le cose possono possano migliorare. Magari dove inizia la sezione degli articoli andiamo a posizionare due bei BR anche qua, salviamo e ora tutto eh, funziona un pochino meglio. Possiamo anche andare a posizionarne uno che separi i due articoli in modo da poter giocare in maniera un pochino più dinamica con i nostri articoli per un pochino più di spacing che rende tutto sempre più carino ok questa è la pagina che abbiamo creato al momento ci manca solo una cosa iniziare a collegarci con altri eh, altri link eh, altre pagine quindi se io volessi ad esempio che qualcuno potesse andare a vedere questa citazione sul, sul mio sito, faccio ok, però io vorrei che questa persona possa accedere a questo link. E quello che posso fare semplicemente è di posizionare, magari al di sotto del mio date time, un bel tag A con all'interno scopri l'autore, facciamo così l'autore e utilizzare l'attributo href. href è un attributo che accetta quello che è un link, quindi se io andassi a prendere questo indirizzo, lo posizionassi all'interno dell'href, salvassi, ottengo questo link. Premo su scopri l'autore e lui mi porterà a questa incredibile pagina. Torno indietro, ma io vorrei che l'utente non uscisse dal mio sito andando su un altro link per fare questo utilizzerò un altro attributo che si chiama target underscore utilizzerò blank vado a salvare adesso l'utente premendo creerà una pagina nuova e non uscirà dal mio sito cosa che può essere d'aiuto e molto importante per far sì che l'utente non vada da un'altra parte. Io ovviamente posso collegare anche un'altra pagina. Per fare questo mi basterà semplicemente creare un nuovo documento che chiamerò about.html e questa volta utilizzeremo una scorciatoia da tastiera. Punto esclamativo ci verranno date queste due opzioni. Con tre punti esclamativi otterrò doctype solo html. Con un punto esclamativo premendo poi enter otterrò Tutta questa serie di eh, tag all'inizio che semplicemente si occupa di creare in automatico quello che io ho creato qua manualmente, quindi ho già tutto creato, vado stare qua. Un bel about, e come quando principale ci sarà solo un bel H3, anzi un bel H1 con sono la about page virgola, torna alla Home. ok, salvo vado sulla mia index page e dove ho la mia navigazione con about, io non avrò solo un li, ma all'interno di questo li avrò un bel Anchor tag perché si chiama Anchor tag in cui avrò un bel href con scritto about.html scrivo qua dentro. About, salvo, adesso questo link è blu, premo e andrò alla mia about page ho collegato due mie pagine, posso poi anche tornare indietro. In questo caso non ho bisogno di un target di tipo blank perché eh, sono sempre sul mio sito, non me ne frega niente che eh, apra un'altra pagina. Anzi, diventerebbe un incubo ogni volta che uno si sposterebbe da una parte all'altra. E come vedete, non appena uno tocca naviga su questo sito diventano viola W diventano viola perché ricorda l'utente che è hey, amico ci sei già stato su questo link ovviamente non è solo il testo che può essere un link io posso inserire esattamente nella stessa maniera anche un'immagine e far sì che essa sia un link quindi posso dire che href Utilizziamo di nuovo About.html, about vado a salvare e a questo punto, quando l'utente premerà su questa immagine, mi porterà alla mia About page. Con questo praticamente abbiamo creato la nostra prima pagina e vi sembra un qualcosa di, di banale, ma questo invece non è perché l'HTML è la base per creare tutte le pagine, non esiste un altro modo cross-platform per creare da niente questi elementi e organizzarli tutto quello che manca è l'aspetto grafico e interattivo ma che va a migliorare l'ossatura di questa pagina cioè qualsiasi altra tecnologia e funzione che si applica al web va semplicemente a migliorare questa ossatura ma questa ossatura sarà sempre presente e sarà sempre il punto di partenza della vostra della vostra pagina web e senza accorgerci abbiamo scritto 123 righe di codice. E poi potremo aggiungere molte altre informazioni utilizzando molti altri tag. E come potete vedere, a, a questo punto, arrivati a questo punto, scrivere HTML semplicemente non, non ha della logica matematico-algoritmica dietro, ma eh, detto in maniera molto riassuntiva, si tratta di imparare a memoria questi tag. E organizzare quella che è la nostra la nostra pagina nella maniera più profonda e più corretta possibile e più descrittiva possibile per il resto è solo utilizzare tutti i tag che ci servono per ottenere eh, quel, quel determinato elemento volessi ad esempio far sì che questo scopri l'autore fosse fatto tramite un bottone quello che dovrei fare semplicemente è nel mio Tag andare a posizionare quello che è un bottone. E vado a dire, scopri l'autore, salvo e adesso premendo vado da un'altra parte. No? È, è cambiata solo la, la forma, però ho creato un bottone. Mentre scrivendo button, senza dovermi preoccupare di come questo funzioni di perché cliccando vado da un'altra parte, di come il computer percepisca il mio click, questo non, non me ne devo assolutamente preoccupare con l'HTML. E stesso discorso vale per tantissimi altri elementi e la domanda che a sto punto vi sarete facendo è sì ma io sti tag non li trovo e adesso andiamo esattamente a vedere quello. Spostiamoci sul nostro browser e per farlo in maniera molto breve, anzi apriamo una finestra nuova, scriviamo tag html e noi poi avremo uh, due opzioni che io utilizzo, la prima è eh, mdn che è, è sicuramente è la mia preferita in cui navigando io posso avere accesso a tutti quelli che sono i tag poi starà semplicemente a me scoprire quello che che è il funzionamento di questi tag utilizzarli nella maniera corretta per ottenere il risultato di cui, di cui ho bisogno non c'è niente che, che effettivamente vada ad impedirlo, vedete il tag per il video eh, o tag per gli svg per operazioni matematiche eh, insomma ce n'è di, di tutti e di più per creare delle tabelle per creare dei dei form quindi ad esempio volessimo vedere come fare un form, ci basta entrare all'interno di quello che è un form entriamo all'interno del nostro form ne vediamo un esempio ci spiega come funziona, che attributi ha, cosa funziona ancora, quali attributi sono stati eh, tolti e vediamo di quali elementi si compone. Qua abbiamo un, un esempio e andiamo esattamente a replicare questo, questo esempio che ci porterà ad avere questo risultato. Quindi andiamo nel nostro codice html, abbiamo capito che ci servono un form, eh, una label. Che rappresenta un'etichetta quindi sarà questo name e lo collegherà a quello che è un input noi sappiamo che abbiamo bisogno anche di avere informazioni su quelle che sono una label e un input torniamo indietro andiamo a vedere label e input vediamo a cosa serve leggiamo a cosa serve quali elementi ha che variazioni può uh, può avere e stesso discorso vale per il nostro input ci dice che ha l'attributo type e esistono una grande varietà di tipologie quindi se volessi una mail in cui sarà possibile solo scrivere delle mail volessi caricare un'immagine numeri password insomma chi più ne ha più ne metta quindi andiamo sul nostro primo blog torniamo da queste parti e immaginiamo di voler avere nel nostro, uh, nella nostra sidebar un forum in cui uno si iscrive alla nostra newsletter. Quindi andiamo all'interno del nostro aside e diciamo che fuori da questo article abbiamo intanto un bel br, così abbiamo dello spazio e poi abbiamo un un h5 dove premendo tab otterremo un h4 scusatemi scrivendo solo h4 otterremo premendo tab direttamente il nostro tag con iscriviti alla nostra news letters ok e sotto andremo a replicare a quello che era quel tipo di struttura quindi avremo il nostro form la nostra label in cui possiamo o inserire il nostro input in questa posizione oppure come ci dice la documentazione avere l'attributo for quindi for diciamo email chiudiamo direttamente la nostra label scriviamo inserisci mail e poi avremo il nostro bellissimo input in cui abbiamo l'attributo type abbiamo visto che ci sono Diverse tipologie in cui se io andassi a posizionare, ad esempio, eh, password, e chiudessi il mio input e andassi a salvare tornando su il mio primo blog. Adesso ho questa roba in cui scrivendo, vedete che semplicemente sto digitando una bella password. Se invece andassi a posizionare Email. email posso andare a scrivere quella che è un'email. Quindi ho spazio per del testo, non ho salvato, quindi questa cosa non è successa. Posso andare a, a metterci del testo perché è importante scrivere mail? Perché io qua posso andare a definire un button type. Submit che è un bottone specifico per i form e servono per inviare i form dovevo iscriverti se io qua scrivere ad esempio banana lui mi va a dire che aggiungi una mail non deve essere valida però sicuramente mi fa un primo controllo quindi banana e mi dice ok devi mettere un qualcosa dopo banana, scherzi hhh Vado a degli iscritti, lui in questo momento eh, submetto al form, non controlla che quella mail funzioni veramente e qui entra in gioco poi quello che è eh, JavaScript, ad esempio. Questo è un esempio molto banale di quanto sia veloce appropriarsi di alcune informazioni. Volessi eh, descrivere ancora di più e meglio quello che è il mio input, vado a posizionare un ID in questo. Elemento in cui vado a inserire anche qua eh, email, che deve essere lo stesso a cui fa riferimento l'etichetta così che questi due siano collegati, e poi posso andare a inserire altri attributi come ad esempio name, dove dico, dove dico email, ok. Ho questo tipo di, uh, di possibilità, posso inserire quello che è un da capo, magari un placeholder in cui metto inserisci mail no? e uno qua ha la scritta eh, in, in questa maniera dove ovviamente cliccando eh, non succede niente provate che mi apre già in questa maniera avendo dato informazioni maggiori eh, la possibilità di avere un autocompletamento no? quindi vedete come diventa Estremamente semplice appropriarsi di quello che è altra conoscenza da parte eh, del nostro html volessi avere un accetta le condizioni allora io a questo punto vado ad avere eh, un label con che ha for uh, polis size. il trattamento dei dati e qua sotto ho semplicemente un input di type checkbox salvo e ottengo vedi attengo, accetto il trattamento dei dati volessi andare a capo mi basta semplicemente andare a inserire questo all'interno di un bel div così questa roba qua non sarà tutta di fila e vado a capo accetto il trattamento dei miei dati diventa tutto, tutto molto molto semplice non ho niente che, che mi impedisce di andare a prendere un altro elemento che, che può esserci in questa posizione vogliamo disegnare una tabella disegniamo una tabella sopra i nostri articoli in questa section Magari noi avremo un'altra section, anzi al di sotto di questa section, dove magari posizioniamo un bel br, un bel hr e un r r un hr seguito da un altro br, dove andiamo a inserire quella che è semplicemente una bella tabella. E vado a creare la mia bella tabella. Quindi vado a definire table. Poi vedo che, quale altre possibilità ho, ho un t body, ho un t foot, ho un t head che meramente rappresentano di nuovo eh, il footer, eh, il body, eh, l'ed. E come vedete questo schema comunque eh, torna. Quindi io, di nuovo andrò a posizionare quello che sarà un t head. All'interno del TED andrò ad utilizzare quello che è un TR, che un TR rappresenta quello che è una riga, dopodiché ho un TH che è come se fosse eh, l'H1 della tabella, diciamo. Quindi ho un TH che rappresenta una cella evidenziata in cui vado a inserire eh, nome. Metto magari un'altra TH che ha un attributo call span che rappresenta quante colonne riempie in cui magari ho anagrafica scusami in cui ho due scusatemi con anagrafica sotto il ted avrò un bel tbody in cui vado a posizionare un tr questa volta però conterrà un TD, che è una, è una cella della tabella che contiene dei dati. Quindi metterò nome HPV for Learning, seguito da quello che è un altro TD che ha età 1, un altro TD che ha peso... 70, forse non so, una cosa che non ha senso, però adesso tornando sul mio primo blog, come vedete, ho creato questa semplicissima eh, tabella, non la tabella più bella del mondo, però eh, funziona a modo, a modo suo. Ad esempio, qua togliessi questo col span, come vedrete, l'allineamento della tabella eh, cambierà in generale, vedete, questa cosa andrà al di fuori della sua della sua colonna magari qua metto un nome più semplice che rende le cose meno brutte dario vado a vedere dario e dario si allinea in quella eh, posizione se magari volessi avere più spacing nella mia tabella posso vedere se all'interno di table ho qualche modo per ottenere questo tipo di risultato quindi vado giù cerco informazioni vedete qua online border cell cell padding, cell spacing, il cell padding e gli si passava magari un valore tipo 6 e questo dava dello spazio eh, alla tabella come vedete sia orizzontale sia eh, verticale sembra più ordinata, ormai questo è però eh, deprecato, sono tutte cose che si utilizzano direttamente dal CSS, il CSS si occupa un po' di eh, gestire questa cosa, che eh, in realtà è molto meglio, io volendo che potrei mettere border e dargli uno no? e otterrei semplicemente questo tipo di, di bordo. Come vedete eh, qua questa cosa è vuota perché non ho non ho un'altra cosa, se adesso un'altra tabella, un'altra cella, scusatemi, se qua andassi a mettere di nuovo Colspan 2, come vedrete, prenderò anche l'altra colonna, la tabella sarà organizzata in questa maniera. Per concludere un altro sito che ci aiuta a ottenere praticamente le stesse informazioni, è... rifacciamo la nostra incredibile ricerca. E troveremo invece che MDN, scriviamo V3 school, e questo è un altro un'altra valida alternativa. Io preferisco MDN, ma anche loro sono molto, uh, molto chiari, Quindi magari andiamo a vedere uh, qualcosa che non abbiamo ancora visto. come Vedete, li abbiamo visti veramente, non dico quasi tutti, ma i più utilizzati comunque li abbiamo visti faccio fatica a trovarne Do questo m qua c'è il vantaggio di avere la possibilità di provarli noi in prima persona avremo questo editor dove noi possiamo uh, vedere cosa succede le m quello che fa è semplicemente uh, creare un'altra versione del carattere uh, corsivo più inclinata ok e con questo il il nostro corso di HTML si, si conclude, e per tutti coloro che hanno terminato questo corso, volendo, io vi lascerò qua in descrizione direttamente poi eh, il link al mio corso completo di CSS dove andremo a vedere tutta la teoria degli argomenti principali, lavorare col testo, le immagini, il colore, le animazioni, layout, creazioni di layout, creazioni di griglie, chi più ne ha più ne metta, per poi andare a trasformare questo uh, scheletro ok in questa bella prima pagina uh, web. ok quindi per tutti coloro che volessero direttamente farsi il bel pacchetto HTML e PCSS, non preoccupatevi, ci penso io.